Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi abbiamo con noi Lorenzo. Lorenzo è un paziente affezionato che seguiamo insomma, da parecchi anni, ha 76 anni. È un paziente che eh, è arrivato alla nostra attenzione con un problema di ipertrofia prostatica che è un qualcosa che colpisce fisiologicamente gli uomini dai 60 in poi con tutta una serie di disturbi. E ho proposto a Lorenzo circa cinque eh, mesi fa, quattro mesi e mezzo fa, eh, un trattamento con il vapore acqua Abbiamo utilizzato il sistema innovativo, siamo uno dei centri di riferimento in Italia per questo nuovo approccio, il Rezum. E Lorenzo se ci racconti un po' la tua esperienza, se ci dici prima quali erano i tuoi disturbi e adesso come stai? Allora, i miei disturbi prima erano di avevo difficoltà nella missione e la, la difficoltà aumentava quando dovevo andare al bagno per cui avevo un'urgenza, dovevo trovare riuscivo a trattenerla praticamente dovevo andare urgentemente al bagno rischio di farmela sotto eh, scusate i termini ma questa è la realtà eh, dopo l'operazione questo problema è scomparso eh, diciamo che è aumentata la necessità di andare al bagno numerica, se nel giorno ci devo andare più volte di notte mai e quando ci vado l'unico problema che ho è che rimane un leggero gocciolamento tutto qua adesso... ma il getto urinario è ah, migliorato? il getto urinario è decisamente migliorato adesso c'è un getto con flusso tranquillo, proprio questo va bene ok, senti, allora se tu dovessi mettere sul piatto della bilancia costo beneficio anche perché la procedura è stata una procedura molto, molto rapida abbiamo utilizzato il vapore acqua quindi non c'è stato sanguinamento non ci sono state problematiche l'unico discomfort credo sia stato il catetere però se tu dovessi mettere sul piatto della bilancia costo beneficio rispetto a quello che hai fatto e quello che hai ottenuto che cosa che cosa ci puoi dire di questo approccio terapeutico eh, secondo me è stato molto vantaggioso posso dire questo, il miglioramento che è stato e il rapporto con il nostro è ottimo. Quindi sei soddisfatto? Io sono soddisfatto, sono soddisfatto. Bene, diciamo che questo è un tipo di trattamento che evita al paziente di sottoporsi a un intervento un po' più cruento, un po' più sanguinolento, come è quello con il laser, con qualsiasi tipo di laser che viene utilizzato per l'endoscopia della prostata, e soprattutto il grande vantaggio è che permette oltre a migliorare il flusso urinario di mantenere l'eiaculazione. Hai l'eiaculazione? Prima di io ce l'ho, sì. Quindi non è cambiato no, nulla? Non è cambiato nulla, sì, questo non è cambiato nulla. Beh, questo credo che sia un grande vantaggio sì, di questo tipo di, di procedura. Lo rifaresti? Sì, lo rifarei, spero di non avere bisogno. <ride> Va bene. Ok, perfetto, grazie Lorenzo, ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Pace. Adiosi.